Sono qui alla Singularity University in California presso il centro di ricerca NASA Ames. Questa istituzione nuova è nata con la sponsorizzazione di Google e NASA per capire qual è l'impatto del cambiamento tecnologico che accelera sulle persone, sulle scuole, sulle istituzioni, sulle aziende e sulla società allargata. Realizza eh, due corsi, un corso estivo di nove settimane e un corso rivolto ai manager di nove giorni, eh, di cui il eh, primo eh, esempio si è svolto eh, tra giugno, luglio e agosto eh, nell'estate 2009, e, e il cui primo eh, corso inaugurale per i manager si sta svolgendo a novembre, appunto, al eh, centro NASA di Moffat Fiat. Gli esperti che vengono da eh, tutto eh, il mondo ad aiutare eh, lo svolgersi dei corsi e le visite presso le aziende e i laboratori attorno nella eh, Silicon Valley eh, con eh, naturalmente la presenza di studenti brillanti che lavorano in gruppo per eh, rispondere agli stimoli ricevuti e rendono questa esperienza veramente utile. E la partecipazione è aperta per le iscrizioni per l'anno 2010, quindi vi aspettiamo.